Aprire un conto corrente personale in remoto Io sono convinto che tu ti sia chiesto moltissime volte come aprire un conto corrente personale in remoto Ebbene, non è assolutamente facile Diciamo che in questi anni ne sono successe di tutti i colori, cioè sappiamo che diciamo, negli ultimi anni i furbetti hanno aperto società, eh, società all'estero, società offshore, società con azioni al portatore, conti correnti nascosti e quindi alla fine, dopo anni e anni di furberie, l'ox, cioè il il, il raggruppamento dei paesi più ricchi del mondo, ha deciso di, di formulare una, un corpus legis, chiamiamolo così, ehm, chiamato CRS, cioè una serie di normative che avrebbero dovuto, una serie di direttive che avrebbero dovuto poi normare eh, gli stati e, e imporre ad ogni banca ehm, di comunicare le informazioni dei, dei suoi clienti ai, ai, ai rispettivi stati dove questi clienti erano residenti. Niente di complicato, però questa normativa sommata alle altre normative contro il terrorismo, contro il riciclaggio, eccetera, ha creato un, un, una, una, una massa di, di burocrazia sul, sul, sul, sulle spalle delle banche che praticamente hanno preferito a un certo punto, cioè a un certo punto sono collassate, sai quando... Certo, sono collassate, hanno deciso di non aprire più conti correnti. E questa, questo fenomeno viene definito da, proprio dall'Economist in un articolo di qualche anno fa, The Great Unbanking, cioè la grande debancarizzazione, tradotto diciamo eh, rozzamente in italiano. La grande debancarizzazione, cioè la, la, il processo di eh, non aprire più conti correnti. Uh, alcuni paesi hanno completamente chiuso il rubinetto ai non residenti, quindi praticamente alcune banche non aprono più conti correnti ai non residenti. Altre banche aprono conti correnti ai non residenti, ma, re, uh, ma la, uh, la, la procedura, la burocrazia è molto più complessa, cioè è necessario adesso uh, fornire molta più documentazione, molte più prove, uh, insomma è molto più complicato. Quindi abbiamo capito che le banche non aprono più conti correnti con la medesima facilità di qualche anno fa. Eh, anzi, alcune, alcune banche non li aprono proprio più. Diciamo, la maggioranza delle banche non apre più conti correnti ai non residenti. Alcune banche, ricapitoliamo, aprono conti correnti ai non residenti, ma è molto più complicato aprirle. Cioè, sicuramente devi recarti in loco, quindi eh, è impossibile aprirli online. Pochissime, pochissime banche offrono ancora l'apertura di conti in remoto. Ora, alcune di queste banche non sono vere banche, sono per esempio semplicemente istituzioni finanziarie, come per esempio TransferWise, che non è una vera e propria banca, e apre conti correnti in remoto. Ma non è una vera e propria banca. Cioè, cosa significa? Questa cosa comporta una serie di, di, di, di svantaggi. Per esempio, PayPal non si collega a istituzioni finanziarie, si collega solo a vere banche. Um, TransferWise non ha, non ha un IBAN proprio, si appoggia a IBAN di, di altre banche, di vere banche, ok? Se vuoi veramente una banca, è veramente difficile trovare una banca che ti apra un conto corrente in remoto. Questa cosa ha decretato una serie di contraddizioni, per esempio pensiamo alla e-Residency Estone, dove vediamo da un lato il governo che promuove la e residency cioè la possibilità anche per i non-residenti, cioè per i nomadi digitali, cioè coloro che viaggiano nel mondo, di aprire un'azienda in, in, in Estonia e di gestire l'azienda da lontano. Dall'altro le banche estoni non aprono conti correnti ai non residenti, per cui c'è una contraddizione assurda. Qualcuno ha cercato di risolvere questo problema appoggiandosi a istituzioni finanziarie come TransferWise, ma ripetiamolo, non è una vera e propria banca, quindi funziona per alcune funzioni limitate, ma per altre non va bene. E questa è una condizione precaria di tutti coloro che hanno scelto la e-residency come scelta eh, di, di imprenditoria. È una contraddizione evidente. Per cui, come fare per aprire un conto corrente in remoto? Ebbene, è veramente complicato. Ci sono pochissimi studi in Europa che ancora offrono questo servizio, tra questi c'è il nostro. Qual è il nostro segreto? Non abbiamo segreti, è semplicemente il nostro lavoro. Eh, vivendo e lavorando in questo ambiente, eh, questa cosa ci ha permesso di entrare in rapporto con persone che si fidano, che sono disposte, diciamo, a correre il rischio di aprire il conto corrente a persone che non si presentano direttamente in filiale. Questo non significa che tu non debba fornire tutte le, le informazioni, però almeno lo puoi fare da remoto. E il nostro studio quindi ti permette di aprire conti correnti negli Stati Uniti e in Europa, quindi che sono le principali piazze dove fare business, almeno per noi italiani. Come funziona il servizio? Bisogna semplicemente pagare una fee di setup una volta pagata la fee di setup ci incontriamo su Skype, o su TREMA, o su Signal dove impostiamo ehm, appunto l'apertura del conto è molto semplice ehm, non so per quanto tempo ci sarà questo servizio, dipende tutto dal CRS se inasprisce le, le, le normative e quindi chiude anche questi canali e... Diciamo, non, sarà poss non possiamo fare i miracoli. Insomma, noi navighiamo in questo oceano eh, creato dal, dal CRS e dall'Ox, che è assolutamente ostile per fare, per fare impresa. Questo lo sanno tutti ormai ha condizionato moltissimi imprenditori europei però purtroppo in questo periodo viviamo e in questo periodo dobbiamo, dobbiamo sopravvivere queste sono le condizioni, il nostro studio fa il massimo per rendere ag agli imprenditori europei e italiani la possibilità eh, di, di, co di continuare a fare impresa in condizioni agevoli eh, ma insomma ehm, il CRS e l'OX fanno di tutto per renderci la vita complicata sopravviviamo, combattiamo questo servizio è ancora operativo, finché c'è approfittane. Buon business!